per muoversi la tua storia il corpo il viso tuo la tua mente è un recinto di pensieri la tua voce è i ma non strilla i telefoni il tuo corpo Salite per aggiungere